Buonasera signore, mi scusi Mi può indicare la via per Abdullah Sencula, Una nuova città appena nata Dovrebbe essere di là a destra ma Ho provato e non ho trovato nulla Mi può dire dove dov è questa città Perché lei sicuramente ne sa più di me Mi dica Va bene, grazie eh Grazie Bene, eh, buonasera Aspettate No Buonasera, siamo in questo nuovo video Quindi Hola, hola, si benvenuti in questo nuovo fantastico video. Oggi siamo in funny Mode Monday Di Far Cry Prime okay, no, no, no, no. Avete rotto il cazzo Ok? Adesso avete rotto il cazzo Perché io, sapete <coughs> Che cazzo vuoi? Vaffanculo Bene, molto bene Saliamo qua sopra Scusi lei, prego Oh, guardi Eh, poverino Poverino, si è fatto un po' male, secondo me Siamo in questa parte di storia Non vi spoilerò nulla perché comunque cazzo è il rampino? non lo trovo ah ecco vabbè saliamo comunque saliamo non sale figa si è buggato il gioco non sale ok proviamo a fare una cosa un esperimento proviamo ad accarezzarlo vabbè a parte questo proviamo a mandarlo via a inseguirlo e vedere che, che fine finisce Vediamo, vediamo che ancora corre nelle sue praterie, qua c'è un belcino che rompe le palle. Ecco, ecco che corre, lo seguiamo. È sparito nel nulla, e eh, vabbè. Buonasera, eh, scusate. La direzione per anche Samakwanha dica! Scusi, niente. Ah ok ok no perché... Ok possiamo giocare. Vabbè abbiamo finito sta missione sangue di Horus Quindi niente, possiamo andare avanti Un attimo che... Ah ok no va bene Ok raga silenzioso Ma che cazzo! Uh, oddio, guarda guarda madonna. Che cazzo è successo Guarda eh Aspetta proviamo se c'è nulla. Eccolo, eccolo, guarda. guarda. Ma da... tutto scattoso, guarda eh, guarda, vi faccio una ripetizione. Pam pam pam A duck walked up to a lemonade stand and he said to the man, run in the stand Hey, pam pam pam Got any grapes? Proviamo a inseguirla ancora, guarda, eh, guarda. Oh mio dio, Santo Cristo di Dio! Doppia! Signori, guardate che roba! Oddio, guarda, guarda, guarda, guarda. La macia. Volano, queste piante sono le piante volatrici. Cioè, che roba assurda, ragazzi. Ok. Ok. Che cazzo è? Forse ci dà dei materiali. Non proprio, non proprio. Non credo che ci dia dei materiali. Stronzi. Ah. Ok. Uh. Uh, guarda, guarda. Eh, Mi ha pisciato addosso, bastardo. Oddio, sta volando, sta volando. Oh, oh, oh. un altro illuminato, madonna. Serpente illuminato. No, bastardo, madonna. T'ammazzo. Muori, ecco. Madonna, muori. Muori, bastardo schifoso, bastardo. She found the you the, the, the, the berlin walls uh, destroyed by the people she, she...